Guarda quanta c'è la sexy! Guardami! Sexing! Mm. Ah sì? Prima sono andato a. come si chiama? aspetta. No, boschetto, a trucidolandia. Sono atterrato lì, ne ho fatti fuori cinque. Tutti lì erano, infatti fuori tutti. Torniamo. Torniamo. Eh? Torniamo a Trocidolandia. Andiamo dove vuoi tanto. Andiamo Caverna che c'è tanto certo tutto. Questi dove terriamo sono sempre così. Dice che alla fine non è che cambiamo di canto. Quando ci siete voi o caverna o boschetto o canyon Quando sono da solo o boschetto Caverna o pinnacoli o dei ah, ogni no. tanto No io solitamente vado a tacos oppure vado a o Santuario boschetto. Oppure oh, vado a santuario per... Santuario Forti tranquilli sì sì. Vabbè, Mi piace andare in posti tranquilli per lucare. Boschetto poco tranquillo va con... Ma dipende Spigente di pinacole boschetto, boschetto. <ride> Forse sono morto, non lo so Non sono morto muore vai troppo forte eh. sono uno striker epico io l'unica arma che ho striker epico e bombe io blu adesso scannerizzo io oh, ok perfetto dove la gente Tutto di là. rimasto con una di vita Merda Aspetta che arrivo E che se sì, io sono un compa non c'ho a la È morto Ormai lo sapevo che non morivo. Ho capito che era Era meglio farlo da solo Che era meno doloroso Mi ha dato la chiusa e mi ha dato la Forse c'è qualcuno qua sotto di me. ti da lo prendo, io lo ah, il Ah, prendi ho che ne avevo trovato anch'io uno, ma non l'ho preso. Ok, ho preso. Sarà care che io. Io sto restando no. Sto ressando. No! Dopo ci io ho già ammazzato. Ah. fatto veloce eh c'è un jetpack c'è meglio c'è meglio no perché c'è la roba qua dove cazzo hai finito di Aia, mi ha cecchinato! Burba, attento che mi ha cecchinato! Oh mi ha cecchinato! Sì, mi ha cechinato! Ecco, eh, con un colpo mi hanno, mi hanno ammazzato. No, è stato colpo, mi ha detto la madre. Ah, ha certo, certo. ci sono questi io vado nel campo qui c'è anche uno cisgone guarda che ti vengo dietro perché io c'è non mi ricordo mai dove cazzo va. ci sei Seguimi. ci sei non è Arrivi qua, Arrivi qua. Ah, qui, qui, scendi, porta, entri. Arriva la safe, tanto non serve a niente col muro. c'è un lanciare a zia due lanciare a dire, eh. e mm. prendiamo mm. prendiamo la corrente andiamo e la suite eh, qua <coughs> no potevo prendermi qualche altro non devo dare lo secondo? Il mm, masochista. no meglio. vabbè ci dobbiamo passare un attimo di qua cosa stai facendo Daisy? ce la sono anche ti spara ecco eh. perché ti spara perché ti Cosa gli hai fatto? Ah non c'è uno. Te l'ho detto, ho trovato un frigidetta. Ti stavo per dire, sono uscito dalla assalto, ho trovato, c'è uno qua davanti. Adesso arriva il suo compagno. Adesso. Sì, sì E lo accompagna sì, sì. Lo vuoi questo qui? Qua vuoi davanti sì, andiamo ne no, croce crocifla via vieni Guarda che fermare Dale. che cazzo sei qua c'è qualcosa per modificare la macchina vabbè non vabbè vabbè vabbè non vabbè vabbè vabbè vabbè qua. Dentro qua c'è qualcosa per modificare la macchina adesso ecco metticelo lo metto? Sì. si, se trovi delle ruote là. ho trovato questo, questo posto possiamo andare? ci sono delle cose che prendono no aspetta, fermo aspetta che ho trovato una cosa che non avevo visto c'è qualcuno col barrett? l'ho sentito? dov'è? ah è dentro il lo spray sì. aspetta. aspetta per, pro, per, per eh, curare per la macchina guardamela qua guardamela qua faccio sì. oh colpa palpallone pallone aspettiamo, aspettiamo. perché hai messo a posto la... perché hai messo a posto la macchina scusa adesso lo, adesso lo prendiamo era senza vita, mm. era, senza vita. Cioè, aveva... era senza pochino Però per finire i gratis si e dopo ti spara anche io la macchina qua dentro aspettiamo aspettiamo eh senza qualcuno È. davanti eh. c'è del loot davanti, e credo più avanti credo ci se si, si, si, si, si, si, si, si senta eccoli là si, si, non si sa eh. oltre il lago c'è l'ago Aspettiamoli, tanto devono arrivare in safe. Allora. In... Mettiamo, mettiamoci magari in una posizione. Metti in garage. Ok già. Aspetta, la metto che qui. buona così è. Adesso, non potevi aspettare che ero in bagno? Sparano? Bruno Mars Non lo vedo, Ah, eccolo Metti colpi salto Devo riparicare Dietro la roccia Non prendere tanto danno Torniamo dove eravamo? Se no ci rubano la posizione. C'è la terra metra Gente là, uno con Jetsprack, l'hai visto? No, non l'ho visto. <ride> Vabbè. Vabbè. Non ho visto, stavo guardando dall'altra parte, sto facendo un giro panoramico. 8 squad. 13 persone. Ora, sono sette, Ora sono sette le squadre Uno è caduto uno è da caduto 40, 40 metri E mo? mo? ancora qui Ancora qui sì. deve aspettare ancora un po' 10 uno è morto Uno è morto di zona Lì c'è un should Lì c'è una macchina lì c'è una macchina Dai C'è una macchina lì un'altra è no una tempesta, oh, oh. è una eccolo dietro il bagno salve ma grazie salve grazie ma ieri Adesso. Perché gli hai sparato, povero? Mi guardava male. Sali. Eccoli là, eccoli là. Sali, sali, sali, sali. sali. Eh. Ti ho salvato la vita. Eh. No. Mi hai fracassato, è diverso. Dove sei? Sì. Sali. c'è un team. Ti hanno provato a cercare cecchinare, raga. Ecco. Solo leo Sono Leo e Federico. Ma Leo so è Federico. È schizo quello. Morto uno, no, no, no, c'è il tuo altro. No! C'è uno no di vita, letteralmente. fatto 4 di danno in polo ciao vanno la corona. Eh, una corona ma ne manca no, solo uno eh. anche l'altro ce l'ha anche l'altro c'è la corona prendila e qua dov è, dov è, dov è, dov è. te la cambio vai è lì è solo, uno. È solo uno eh si sì. se non c'è il dono si sì, adesso, dono. Sì, adesso dono. arriva, arriva. Arriva, io ho sentito passi. Sì, arriva, arriva, arriva. Ah, ma è lontano. Ma è lontano. Dov'è? Eh, aspetta, sto Stava Stavo andando adesso. 24 corona 8 kg